ciao a tutti allora ragazzi, oggi ho pensato di fare un'altra prova <coughs> lavare i miei maglioni in lana ma non con la perlana ma con la con il sapone alga e proviamo a lavare con sapone alga vedere come com lava allora intanto chiudo qua che dopo li metto qua sopra a lavare i nostri maglioni ragazze anche queste maglie qua le devo lavare a mano perché sono in lana anche queste intanto incomincio con i vestiti più chiari ecco tipo questo sarà il primo Dentro l'acqua aggiungiamo anche un cucchino di bicarbonato perché l'acqua è molto dura per così, giusto un cucchiaino. Visto che ho messo il bicarbonato mi metto anche i guanti. Andiamo un panetto intanto qua. Man mano che andiamo andiamo a mettere sempre i capi più scuri. Anche stessa l'acqua. Ecco. Allora, visto che sono tutti i maglioncini più o meno chiari, non sono, non sono proprio neri che perdono il colore. Ecco, tutti quei maglioni qua non perdono il colore li posso mettere una matrice. Questo, ragazzi è il primo metodo che faccio io ogni tanto. Ehm metto proprio in lavatrice però le lavo a mano sono, sono più sicura di questo che le ho lavate bene ecco perché non ci metto niente giustamente allora faccio lavatrice no aspetta facciamo lana lana acqua fredda se c'è l'acqua fredda 20 gradi 20 gradi mi fa meno di 20 gradi allora, abbiamo la a 20 gradi ehm, per la lana, 400 giri Vai. Altri maglioncini, eh, adesso lavo anche altri maglioncini, quelli che perdono il colore <coughs> li devo lavare o a mano o se no se ci avete tanti vestiti neri ad esempio, cioè avete tanti maglioni neri che perdono anche il colore, potete avviare un'altra lavatrice, ecco, però io ho un maglione, un maglione, quasi quasi lavo con le altre mani mano, ecco. E anche sintetici, um, questi qua, questi qua vengono così. Infatti. Questo come vedete perde anche un po' colore, vedete l'ho messo in acqua fredda però questo qua. Questo invece è il secondo, secondo metodo che faccio io, rilavo proprio, lavo proprio bene e faccio fare solo la centrifuga e basta. Questi vestiti qua, invece, visto che ho rilavato, faccio solo la centrifuga, a 400 giri giustamente. Sono 16 minuti e dopo vado a stendere tutto. Come avete visto tutti i maglioncini li ho appesi sulla gruccia, una gruccia un po' più grossa. Però <coughs> non tutti i maglioncini possiamo mettere sulle grucce, tipo questo, vedete, questo maglioncino qua ha fatto più pipistrello così, ha la spalla molto molto larga, giustamente una cosa del genere non lo vado a mettere sulla gruccia, okay, perché non ci sono, vedete come è largo, ecco, eh, tipo in questo caso qua invece. Io prendo un asciugamano. vi faccio vedere, prendo un asciugamano. Stendo asciugamano. E quando c'ho il maglione così, sottile, no? Lo faccio asciugare in questo modo qua. Lo metto sull'asciugamano, anche per terra va bene. Se non ci avete se non c'è lo spazio, viene anche per terra, così. Lo stendete bene e lo fate asciugare così, in questo modo qua. Aspetta, che vi faccio vedere meglio. Ecco qua, vedete? Quando avete un maglione un po' più. così non rimangono. lo stendete bene e lo fate asciugare in questo modo qua. E dopo alla fine di prova vi posso dire che posso abbandonare anche la terlana, ecco possiamo lavare i vestiti anche con il sapone alga, ecco. Anche oggi abbiamo imparato una cosa nuova. Spero che il video di oggi vi è piaciuto, e spero che vi abbia fatto un po' di compagnia e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao a tutte!